Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog. Dunque, come state? Spero bene. Eh, questo video vlog è in camera mia, come potete ben vedere, non so cosa si possa vedere, però, sono in camera mia. E niente, aspetta un secondo, che vi allaccio un po' di più. Allora, scusate, ho abbastanza selfie in mano. Ma vedo che non fanno sempre forza il mio braccio umano, perché con quello del selfie faccio solo un po' strucchi, Ma vabbè, allora, dunque, innanzitutto ci tenevo a dire che. Ehm, sto riuscendo a fare tanti video vlog, non so quanto ne riuscirò a fare, ma spero che riuscirò a fare tutti i video vlog di questo mese perché poi. Eh, entro il prossimo anno non so quanto ne riuscirò a fare e se riuscirò a crescere qua su youtube non mi aspetto niente a youtube però voglio vedere un po' cosa riesco a fare allora nel frattempo eh, sto per fare il letto perché così è indecente però almeno voglio riuscire a fare il letto quindi diamoci una mossa allora innanzitutto qua devo mettere bene il cavalletto perché non ho messo bene dunque, allora non l'ho detto all'inizio, scusate ma lo voglio dire adesso questo è un video vlog eh, forse l'ho detto, non lo so dove eh, mi sistemo la camera dove mi sistemo anche io ok? e niente, dai eh, vi sistemo sul cavalletto e ci vediamo mi sono anche vestita come potete ben vedere eccomi qui e niente questo è il mio outfit di stamani non fate caso le col tanto prima o poi me le cambio perché devo uscire oggi pomeriggio e niente il mi ho fatto anche il letto come potete ben vedere ecco qua e questo è la mia cameretta Ciao. niente allora intanto mi ho fatto il letto mi ho sistemato un po' io e adesso mi dovrei truccare, ma non voglio, mi devo solo truccare le semplici truccare, più che altro che finirle per così non posso stare. E niente, dai ragazze, ci vediamo dopo. ora e rieccomi, dunque, in un altro video, ovvero questa è l'altra clip che sto facendo, dopo l'outfit e il video dove mi mio sistema è letto che crea un po' adesso sto prendendo questa matita qua mignon mignon mignon piccola piccola piccola che voglio risistemarmi bene le sopracciglia perché ovviamente qua è un disastro allucinante ovviamente non trovo dove ho messo eh, il mio pennello ovvero quello per ehm, sistemarmi le sopracciglia che brava che sono sono proprio organizzate quanto vero Grazie dove l'ho messo? eccolo qua, trovato e l'ho messo tutte le mie cianfrusaglie naturalmente si vedono i residui delle mie gocce aspettate un secondo torno subito allora, e rieccomi, dunque, mi ho tolto quel residuo che avevo, non so se si notano ancora, ma no, perché li ho tutti tolti, mi, mi ho rilavato la faccia, perché era questione solamente di sciacquare un po' con, con l'acqua micellare ritogliere i rimasugli della micellare voilà, e voilà, il gioco è fatto. Ero troppo, come si dice eh, in caloreso gallore, anche in italiano, troppo mh, piena di rimasugli, di urcette, del collirio Quindi non era a caso Non era un bel vedere Però finalmente io l'ho fatta Ovvero ce l'ho fatta Se ce l'ho fatta togliermi tutte queste porcherie Che si vedono sotto gli occhi Non era un bel vedere Diciamo la verità Quando non è bello non è bello Quindi ho fatto di tutto Pur di eh, Come dire Attimo. Niente, lo posso si sistemare un po' lo specchietto, ma che sarebbe questo qua? Ma non c'è niente da fare, ci dobbiamo accontentare di come verrà questo video. Faccio questa sopracciglia e poi faccio l'altra off camera, se no si mette un secondo, si mette molto troppo. Non so se truccarmi tutta definitivamente o se fare il resto, solamente le sopracciglia. Boh. Io direi di fare tutto il resto, però un attimo solo. Allora, ho utilizzato, sto per utilizzare questa palette della Pre-Terrare Makeup Revolution, questa qui. E vediamo cosa ne uscirà fuori. Non lo so, sì, lo so se ne ancora quello che hai, ma vi giro che in un lampo, in un lampo, non è possibile ma. Ci devo provare almeno a fare un, um, come dire, un, um, un make-up, come dico io. Non dico super strong o soft, non lo so neanche io. Vediamo cosa ne viene fuori. Sto pensando di mettere original oppure individuality, questo qua. O questo, o questo qua, non lo so. Vedete voi io direi di mettere questo in eh, original non lo so faccio due e due va vediamo cosa esce fuori si sì, è vero non si soffia sulla palette ma ognuno fa come crede allora la vera asciutta o oh, tanto sembra un pugno nell'occhio ma pazienza e ognuno si trucca come crede dovrei mettere il correttore sopra però mi va bene così e mi dura anche tanto il trucco lo stesso per le mie capartiste pazienza se vedono che ho ti dirò che sembra uno spaventapasseri di pazienza. Io non voglio insegnare nulla a nessuno, ma uh, se dal caso che non mi interessa né iscritti né crescere, anche se sarebbe brutto da dire, però è così. non mm, è male, male, dai. Oddio mio, aspettate un attimo, un secondo. Allora, eccomi qua. Scusate le continue interruzioni, ma è impossibile non interrompere. Perché tanto tra una cosa e l'altra si fanno le cose in casa. Quindi purtroppo è così. Anzi, per fortuna che riusciamo a fare tutto. Oh, oddio, sti capelli sparati! che riusciamo a fare tutto in casa e bene. Non sempre, a volte è così. Mi riferisco alle pulizie, a queste cose, a cucinare via discorrendo e via dicendo però non è brutto questo trucco adesso vado con un po di giallo di rosa wow non è male dai adesso anche un po di qua ho aggiunto un po di questo vedete che off one off e chinabo non lo so leggere questo qua questo biancaccio qua questo qui ho messo un po' di questo da questa parte e adesso vado da quest'altra. Mm, non è male per niente. Per andare un po' a enfatizzare il trucco. Occhi. Okay. Ah, che bella cosa, wow, è bellissimo. molto bello sì. per chi vuole smr ogni tanto lo potrò fare smr non mi, mi scorto di questa cosa bello bello, bello bello bello ok allora trucco fatto non è male per niente a parte questi occhialce che non si descono adesso. Prelevo il correttore e anche il mascara. Se lo trovassi, eccomi qua. Allora preso mascara e correttore. Prima vado di correttore di mascara. Scusate, non correttore mascara. Mascara della Rimmel, Speed Volume, non so che Flash che vuoi flash perché però mi sta piacendo, lo voglio mettere. non è male per niente con i miei cigliozzi che mi ritrovo, sono troppo belle le mie ciglia, non voglio eh, svantaggiare quelle delle altre, ma a me le ciglia via, grazie a Dio la natura me le ha date belle, um, folte. faccio una sola passata perché non ne ho bisogno come ho appena detto di, di tante passate lo lavoro e basta il mascara mm? che ne dite? bello vero? già aspettate Mm. No, non si vede granché. non rende perché con le, con le occhiaie veramente fa pietà però non posso anche dire forte ma appena metto un po' di correttore andrà tutto bene se sì, per se trovo dove ho messo qua il dove ho messo qua il mio solito pennello per il correttore eccolo qua, via Guardate che un po mi abbasso se riesco. Non molto, una pena. Giusto per se non mi casca il cavalletto. Ah, vabbè. Sperate un secondo, ok, così vedete bene cosa sto combinando. No, però così non è possibile. Mm. Dovrei essere io più composta di sistemarmi io bene però già è meglio così con, con, con, con questo pennello della limone che ho preso io vedete? no dovrebbe essere così comunque ci siamo capiti poi metto un po' di correttore anche qua perché con questo La musica con che, che gira e regira sembra quello dei blu, blu non blu, blu, altri blu, blu tipo Lee Ryan, Anthony e Duncan James, vi ricordate quegli quei cantanti? Io sì, amo ire mi piace un botto, boh basta, perché sennò copyright subito, bellissima la canzone, adoro. Poi sto intanto sto guardando la, la, la fiction di Don Matteo, le vecchie serie di Don Matteo, bellissime. Don Matteo, pochi altro, che eh, c'è Cecchini, tutti quegli altri. Cecchini sarebbe eh, il, il maresciallo dei carabinieri di quella fiction lì di Don Matteo. Poi c'è. Cos'altro, mi sto guardando. Ah, la prof le vecchie serie della prof bellissime oddio qua sto lacrimando Perché? Boh. bellissime quelle troppo belle mi piaceva morire mm. è cambiato qualcosa quando sto mettendo questo boh, a parte qui non so cosa che mi sta ok vabbè non metto cipre se non faccio casino qua adesso vado con il vado con il eh, se trovo qua cos'altro c'è cos'altro ci può essere no sto cercando un pennellozzo di quelli che no non è manco questo questo è quando dimità poi a cosa ho ottenuto non vedo granché bene un attimo, solo allora era questo qua che cercavo per fare la, la, la come si può dire la colorazione delle mie gote perché così non è possibile. sono gli occhi, come potete vedere. Ah, si sì, è vero, avevo dimenticato giusto. Sì. Mi devo eh, sistemare il mento, altrimenti è impossibile così così non si può andare da nessuna parte voi direte perché proprio il mento? perché raga è bruttissimo il mento con questo non voglio fare la luce pulsata perché c'ho paura né tantomeno il laser ma almeno me lo copro un po', è brutto a vedere, però io ho visto che anni fa se lo coprivo anche lì il mento. Adesso ho trovato altri rimedi, ma io hm, non mi fido, preferisco fare di testa mia. E poi non, non, non mi interessano le altre tecniche di, di, del mento, preferisco fare così e basta. Qui c'ho altre imperfezioni che voglio coprire, sì. E voglio andare tutta a coprire, non copro troppo perché sennò poi il effetto pagliaccio, le circo circa e non mi sta bene. <ride> Cerco di andare tre volte, perché già quella volta mi sono fatta male, mamma mia, sono ancora i rimasugli di quella volta che mi sono fatta male, basta non voglio toccare altro niente. metto neanche il rossetto se mai lo metto dopo se non lo metto almeno per i video sono truccata un po' la cavola di ma almeno non sono ok ma si sì, dai si sta si sta si sta non poi pronto a mangiare e io devo essere pronta per mangiare Che. Ecco. di che va bene. Lo che a mio figlio. Andiamo anche qua sul collo, onde evitare lo stacco del collo. Faccio così perché sennò eh, lacrimo. Non so perché ma ho questa sensazione. Un po' la pappagossa, anche qui. E evitare il doppio vento. <ride> Io non so, tanto ora che è capace, però la mia piccolo ci provo perché voglio evitare brutti scherzi. Ok, e niente sulla fronte non faccio niente perché sennò già ho visto altre che fanno un sacco di cose che non so perché le fanno, ma sulla fronte io non andrei perché poi mh, diventa troppo pesante il viso. Almeno su di me parlo, poi sulle altre andrà a pure bene se sono belle olivastre, belle, come dire, in tono marroncino. A me non mi piace, su di me, Preferisco una cosa leggera, anche se non è tanto leggero. Un po di qua, un po di qua e niente questo era il trucco allora no eh, non ho finito ho altro un po' di illuminaggi come diceva Fabiana Lizzi, illuminaggi se riesco a metterlo che bello wow il mio capo, sì. non è male, dai, non mi dispiace per niente affatto. Non è male per niente, a parte questo illuminante si sta un po' rovinando, nel senso che la, la discolla costruita ormai è andata a farsi benedire ma pazienza. E nulla, come lo aspetto, tanto mi devo lavare i denti, ma eh, me li metterò dopo pranzo anzi me li metto così da adesso e poi me lo tolgo per mangiare così completiamo il look ok dai Mi piace? Spero di sì. Mm -hmm. Spero che vi sia piaciuto il rossetto 604 Sublime Matte. Questo qua mi stava anche cadendo. Ed è questo. E questo è il rossettino. Mm -hmm questo è il mio look che sta anche lacrimando ma va no vabbè niente ragazze questo era tutto eh, io non mi metto gli occhiali perché sennò non ha senso far vedere il trucco con gli occhiali ma me li metto ovviamente off camera e niente a presto ragazze buon pranzo a tutte e a tutti o buona cena quello che sarà se lo vedete di sera o anche buonanotte a tutte e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi a presto un bacio like commento fate quello che vi fa stare bene attivate la campanella se vi iscrivete ciao